Ciao a tutti, tu certo se siamo e benvenuti in, in questo nuovo video. video, oggi finalmente per la gioia di Daniele mm -hmm. unboxeremo il nuovo iPhone 11, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con, con il video! video. Partiamo con la unboxing Allora, questi sono per fare scena Allora, io volevo ci prestare solo una cosa che Diciamo che questo qua è il miglior telefono che ci sia eh, questo è il miglior telefono che Vabbè, ma nonostante questo, oggi unboxiamo il mio telefono sera. Ok allora, Questo è l'iPhone... Ah qui togliamo mettiamo mettiamoli così Questo è quello che... Anche questo è mio, già Se <ride> è il calcione Anche questo è mio, già eh. Ok Oggi unboxiamo l'iPhone 11 che è il mio, mio, il mio nuovo telefono e facciamo un po' di scatola allora questo è davanti, laterale, laterale con la scritta iPhone, poi vabbè, poi il logo della Mila, il logo della Mila vabbè poi qua dietro tutta la tutta la roba che nessuno si andrà mai a leggere. per il beccato... che chissà qualcuno ha mai letto eh no vabbè no sta scritto ecco infatti sta scritto tipo include apple 11 riposo con connettore lightning vabbè tutta la roba però leggo bla bla bla bla bla, vabbè, bla bla. vabbè poi capienza 64 giga vabbè apriamolo ah. ah. <ride> okay. ok allora facciamo così prendiamo questo Ah, adesso... ah poi ovviamente le Mari l'abbiamo abbiamo chiuso così in modo da fare che rimane questo pettico lì Perché siamo megalomani domani ogni cosa Vabbè e questo lo lasciamo qua Poi questo è il pezzo forte che però non per, per prendere 10 minuti non... No, non, lo... Non, lo... non lo abbiamo adesso Ok vabbè il solito fogliettino inutile Vabbè guarda ciao, hola, tutta la roba oh, e la cosa finisce Apri ciao essa di aprire ciao e privosi sì. sticherino ah guarda gi giusto così che, che dice sta roba allora? ciao ok vabbè qua si pensa stanno le istruzioni di cui dice ah i fonti del benvenuto centro di controllo home um, spegnimento chiamata d'emergenza, ricarico ok non ci prege, cosa che già sappiamo il connettore del caricabatterie da 5 w Infatti, dall'iPhone 11 poi vanno messi il connettore da 18 w che fa la ricarica rapida. Quindi, se volete caricare rapidamente il vostro telefono, dovete comprarvelo a parte e <ride> dovete spendere. Allora, l'iPhone Apple ci potevi mettere già quello là? Vabbè, oh, questa, beh, se no, l'iPhone, ma non lo sono. Eh, beh, e poi c'è il classico caricabatterie che, boh, che si mette giusto così: <ride> carica allora questo è vuoto, quindi lo mettiamo qua E adesso il telefono. <ride> si vede bene Sì benissimo allora. Ma lo dico l'aneddoto del filo Eh certo allora. io ho il filo e allora, allora, lo scatolo Eh Maria, io Maria questo, questo è il suo filo perché io e il mio filo già l'ho aperto Questo già l'ho aperto La cosa divertente è che questo qua che è mio mi ero dimenticato di averlo a che cosa ho fatto ho comprato un altro video mi ha speso soldi per un comitato di non averlo aperte la scatola già ce l'avevo originale del telefono ok allora questo è il telefono così dietro invece se allora, vedi ora hanno messo simmetrico prima sugli iphone se ti ricordi quella mm -hmm. fatta pure quello, qua sull'iphone 5 stava più in alto stava più in alto invece adesso la cosa fa in così. asmer oh. time La <ride> anche la facciamo qua ah. e questo è il telefono accendiamo vabbè eccomi faccio tutti i miei settaggi e ci vediamo dopo se sì, no lo io si ciao come si accende eh, ciao ci vediamo dopo ok allora telefono si è salato eccolo qua allora molto bellino guarda se tengo premuto anche sì, i no. bellini mm. poi Vabbè, così si spegne. questa è mia, questa è, mia, è la parte più bella, è un po' bellissimo così rosso. Vabbè, questo è laterale, sotto, sopra, sotto. Ma dovrebbe essere. Fondo. Questo, non, eh, sinceramente, non so cosa sia. però qua sta la roba per sentire l'audio. E qua. E so pure il microfono. Poi, vabbè, ovviamente la mia faccia la sblocca subito lo accendo voi queste sono le cuffiette cinesi però wireless però comunque se io le accendo, cioè se io le prendo in realtà le tolgo da qua me lo, conne me lo connette comunque guarda 14 questa è una cosa buona mm -hmm. Ed è tutto molto figo. spero che questo video vi sia piaciuto come sempre lasciate like commentate e condividete il video scrivete nei commenti cosa ne pensate e aiutateci anche a raggiungere i 10.000 iscritti. <ride> Quindi, al, al prossimo, prossimo video!